È un dispositivo eh, denominato Audio Viva dove abbiamo caricato eh, 50 tracce audio mh, di un racconto realizzato da una storia dell'arte saventana, principato, eh, che eh, ovviamente ha realizzato questo racconto poi noi abbiamo adattato all'uso ad turistico, le tracce non dovevano superare più di tre minuti. L'abbiamo fatto poi l'adattamento anche in inglese, francese, spagnolo, eh, olandese, russo. Eh, stiamo realizzando prossimamente anche per la lingua tedesca, eh, la lingua araba, sperando e augurandoci insomma, che possiamo implementare, perché è un dispositivo dove vengono inserite, si possono inserire 16 lingue e fino a 999 tracce. Quindi si racconta la storia della città di Salerno? Sì, dal stesso secolo a.C. ai giorni d'oggi. Salerno ha una storia importantissima, sono circa 3.000 anni di storia quella documentata. Abbiamo dei capolavori, Paolo della cripta, fatta da uno dei più grandi architetti del tardo Rinascimento, Domenico Fontana, abbiamo le spoglie di uno dei quattro evangelisti, San Matteo. Eh, nel Museo di Ocetano, oltre alla collezione degli avori, che è una delle collezioni più complete al mondo, ma abbiamo anche altre opere che noi abbiamo selezionato, almeno dieci, proprio per creare una, una fruizione che possa quindi valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale, ma una fruizione comoda, leggera eh, e soprattutto libera. Che quello che vuoi ascoltare ascolti, quello che vuoi ascoltare non lo ascolti. Dove si trova allora, questa guida? Allora, noi al momento abbiamo fatto richiesta perché qui c'è uno stand che abbiamo idea insomma, di partire con uno dove ci saranno ad accogliere anche insomma, turisti stranieri, visto che avremo dei mediatori linguistici che stiamo selezionando e ricercando sempre a Salerno, e mh, quindi avremo una sosta che sarà prevista probabilmente dopo il 089 o in alternativa c'è il contatto diretto con la INSATUR, un corsito eh, che abbiamo realizzato, eh, realizzato per il Marcello, e, mh, oppure con i nostri contatti telefonici. Diciamo, sì, perché, sì, diciamo sì. che eh, lo studio che abbiamo fatto insieme allo staff, perché attorno a me eh, sono girate circa 15-20 persone che abbiamo prodotto l'audioguida, perché? Eh, ci siamo posti due tipi di problema. Il turista a Salerno arriva, perché? Perché va in costiera, va a Pompei, va a Pesco ed è giusto che sia così. Visita la città e vuole visitare la città o quando arriva o quando parte. E trovare in, quella, in quelle date che lui decide una guida turistica autorizzata, trovare praticamente anche quella guida turistica autorizzata che parla la sua stessa lingua, è un po' diciamo, improbabile. E anche diciamo, economicamente un'offerta insomma noi abbiamo creato un prodotto di qualità per poter trattenere le persone a Salerno per circa due ore e mezza di percorso che quindi riteniamo che abbiamo fatto un lavoro che può essere utile a tutti gli operatori di Salerno, e infatti io sto iniziando a contattare tutti gli operatori, dalle strutture ricettive agli operatori poi turistici perché può essere una di quelle offerte che mancava a Salerno e noi l'abbiamo realizzata Abb sì. Abbiamo già uh, fatto un test durante la fila del crocifisso ritrovato, uh, ci vengo a precisare questo, abbiamo ottenuto 10 recensioni sottoscritte da 10 turisti, abbiamo ottenuto 2 buoni e 8 eccellenti. Insomma, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon prodotto. La mappa che vi fa notare giustamente è uh, appunto dove spieghiamo la logistica visiva. E abbiamo realizzato anche delle sottomappe per fare in modo che il turista non abbia bisogno di un accompagnatore ma che si, possa, si lascia accompagnare dalla mappa percorso per il Museo di Ocesano, Giardino Minerva e Cattedrale. Ovviamente siamo partiti di qui perché vi posso assicurare che è stato un lavoro che è durato circa nove mesi. Per cui oggi iniziamo da questo. Il futuro vediamo.